Buonasera a tutti e benvenuti al 65esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del Chapter Napoli. e Oggi è 30 settembre 2012 e sono precisamente le 21.43. E quest'oggi vi intratterò con novità internazionali e nazionali. Ok, allora intanto sono avvenute tante cose molto molto belle eh, prova che comunque il nostro movimento sta appassionando non solo gli utenti della rete, quelli che frequentano i canali eh, i nostri su forum, eh, facebook e youtube, bensì stanno cominciando ad approdare anche nella, nei vecchi media tra virgolette, ovvero la, la televisione e riguardo questo volevo Diffondere la, diffondere la bellissima notizia che un'emittente siciliana eh, appunto diffonderà i nostri, i nostri video in particolare i, i nostri film ovvero Zeitgeist Moving Forward e anche le nostre pillole eh, poiché grazie alla, grazie alla supervisione di eh, Roberto Vallone che è il, il direttore generale della, di una tv locale eh, ovviamente che sintonizzabile tramite il digitale terrestre eh, appunto che nella zona della sicilia Uh, ha appunto fondato una televisione che si chiama Telesud Palermo e ci ha assicurato che ovviamente senza uh, scopo di lucro, senza pubblicità, diffonderà i nostri, i nostri documentari, le nostre tematiche uh, nelle, ore, nelle ore salienti, quindi porterà anche a chi magari non è molto pratico della rete uh, il nostro messaggio, comunque uh, solleticherà le curiosità, la curiosità delle persone per così uh, informarsi magari sulla rete oppure uh, come meglio uh, aggrada alle persone. E uh, passiamo alla prossima notizia. Allora, video pillola, politica e sistemi decisionali è stata rilasciata gratis su YouTube, uh, video made in uh, Movimento Zeitgeist Italia. Allora, questa pillola è praticamente partita da, da un discorso che facemmo eh, Ezio Corriglione, io, eh, Daniele Mancinelli, Giovanna e altre persone che successivamente hanno revisionato il testo e riadattato in maniera non violenta, nella maniera più non, non violenta possibile per rendere meglio il messaggio. E parte dagli ultimi avvenimenti di cronaca, in particolare dalla manifestazione di, del movimento Occupy, eh, per poi affrontare discorsi in merito, in merito mh, al nostro sistema decisionale, trattando temi come democrazia e le sue disfunzioni. Quando, in, quanto è basato, in, in quanto vi è in basso grado di, di educazione, di cultura e informazioni e appunto l'abbiamo la, raffrontata al sistema decisionale che il movimento Zeitgeist promuove e, rinire, e ritiene più efficiente ovvero una metodologia basata sul consenso razionale che adotta anche il metodo scientifico per la risoluzione dei problemi sociali vi consigliamo di guardarla attenta, attentamente, di commentarla se volete e condividerla Uh, qui c'è il link appunto che ho postato che vi ri, rindirizza ri, ri, ri, ri, ri, al video di, su youtube passiamo alla prossima notizia allora con l'aiuto del movimento zeitgeist il progetto et3 ha vinto il design contest di chat briefs allora eh, et3 eh, sta per evacuated tube transport technologies ed è una tecnologia di trasporto ad alta velocità che non usa carburanti tossici, ovviamente quelli derivati dal petrolio, che utilizza meno energia ed è molto più sicura degli odierni aerei. Il movimento Zeitgeist a livello internazionale ha contribuito a far conoscere il progetto e velocizzarne lo sviluppo. Ovviamente nei link che vi ho, vi ho indicato ci sono maggiori informazioni sulla tecnologia, dei video, e dei brevetti e di tutta, di tutta questa società che comunque sta sviluppando questa, questa tecnologia che è promossa anche dai nostri documentari in particolare. Ted, la grande domanda di Peter Joseph doppiata e rilasciata gratis su YouTube dal movimento Zeitgeist Italia. Il Movimento Zeitgeist Italia e il suo GDL doppiaggio, ovvero gruppo di lavoro diretto da Ezio Corriglione, hanno tradotto e successivamente doppiato il TED di Peter Joseph, fondatore del Movimento Zeitgeist a livello internazionale, il quale in dieci minuti ha spiegato i contro di questa economia di mercato e ha di seguito descritto come un'economia delle risorse possa garantire oggi una vita dignitosa a tutti gli abitanti della Terra grazie all'attuazione del metodo scientifico e delle tecnologie che oggi esistono. Vi consigliamo di guardarla e, e di condividerla nel caso vi, vi piaccia. Ringrazio ulteriormente Ezio che non è qui presente e, e quindi del suo straordinario lavoro. Passiamo alla prossima notizia. Allora, il GDL Nuovi Arrivati che è coordinato da me, da Giovanna e da tanti altri attivisti che sono, sono presenti anche nelle nostre sessioni di TeamSpeak mi hanno stimolato, la, hanno stimolato in me la creazione di un, di un, gruppo, appunto, di un gruppo sul sito, sul sito ufficiale, in, nel link che vi ho riportato No, no, da me Giovanna scrive, uh, appunto se cliccate su questo link appunto ci sono maggiori informazioni per le persone che non hanno avuto l'occasione di collegarsi in diretta su TeamSpeak ogni martedì alle 21.30 e ci sono una serie di documenti e informazioni sui coordinatori, uh, sul, sullo scopo del GDL e poi successivamente... Uh, C'è un form dedicato a chi vuole esprimere le proprie domande offline in modo tale che saranno trattate in una sessione successiva del GDL 9 arrivati appunto. Passiamo alla prossima notizia. Riformulazione minima del percorso di accreditamento dei volontari pubblicata sul sito ufficiale. Partendo da un vecchio documento scritto agli albori della fondazione del movimento Zeitgeist Italia di Federico Pistono, eh, ci siamo riuniti tra coordinatori, abbiamo apportato delle piccolissime modifiche eh, veramente, veramente minime sulla, su un, un percorso efficiente per la presentazione dei volontari eh, del, da parte del movimento Zeitgeist e quindi indirizzare al meglio, almeno con una guida testuale, le persone che magari si affacciano la prima volta e di pubblicarla in primo piano nella sezione attivismo, in modo tale da dare la possibilità alle persone di comprendere cosa sono i gruppi di lavoro, i gruppi cittadini, quali sono le caratteristiche di un coordinatore o di un volontario e come partecipare attivamente alla, alla, struttura, del, alla, alla struttura del Movimento Zeitgeist e come appunto partecipare alla, alle attività che svolge sia nei gruppi di lavoro e sul territorio attraverso i gruppi cittadini. Tempo fa, da un'idea di, uh, di Davide Gaulli uh, di Milano e mia, di altri attivisti del um, movimento Typeguest, provvedemmo alla, alla stesura di un, di un documento che uh, ha preso il nome di progetti open source e creative commons Uh, operativi sul, Quindi raccogliendo una serie di iniziative non profit gratuite che potessero dar modo alle persone con una semplice connessione internet e anche con un computer da, non dalle prestazioni eccellenti di attingere a informazioni certificate anche da università uh, uh, molto accreditate come il MIT come la Stanford University e tantissime altre università, non solo, anche a corsi di, um, di lingua, eh, soprattutto quella inglese, per, per imparare appunto la, la lingua in modo gratuito, interattivo e anche divertente attraverso la comunicazione con uh, i, i suddetti abitanti di paesi dove si, vuole, dove si vuole imparare appunto la lingua attraverso una video chat. E ovviamente c'è il progetto Open Source Ecology, RepRap, insomma eh, questo progetto è cresciuto in maniera esponenziale, sta crescendo ancora perché liberamente eh, pubblicato e in modo tale che le persone possano visionarlo e aggiungere dei, dei progetti in caso mai eh, l'avessimo dimenticato, noi, degli attivisti, noi volontari del movimento Zeitgeist. Eh, questo, questo bellissimo documento, dopo aver raggiunto una, una mole enorme di, di iniziative gratuite, eh, ho deciso quindi di inserirlo tra. Um, tra, tra le funzioni principali e eh, metterò l'attenzione di tutti gli utenti nella, nella sezione attivismo con un tasto un tasto verde quindi eh, sarà facilmente visualizzabile di prima acchietto da tutti eh, gli utenti dei volontari che vogliono appunto inserire i nuovi progetti e quindi eh, fa, dimostrare che comunque gli strumenti per un'economia basata sul, sulle risorse esistono e che quindi eh, basta solo un po di buona volontà e di eh, appunto eh, l'informazione come già descritta da, in merito in questa, in questa sessione di TeamSpeak possiamo adottare questa metodo, metodologia di informazione. Ottima notizia anche dai nostri canali social, uh, abbiamo finalmente sfondato il muro dei 20.000 followers su Facebook con una punta di 85.000 visualizzazioni totali dei nostri post, di condivisione e commenti. Quindi stiamo raggiungendo dei risultati eccezionali anche sulla rete che stanno aumentando esponenzialmente eh, rispetto alla qualità dei post e di immagini che pubblichiamo e di video che eh, appunto, il movimento in modo gratuito, in modo veramente eccezionale, con professionalità, eh, sta, prom sta promuovendo e producendo. Quindi ringrazio tutti gli utenti che partecipano alla, alla pagina Facebook e quindi auguro di crescere ancora di più, ovviamente non solo sulla rete ma anche su, nei territor sul territorio. Ok, prossima notizia. Uh, nuovo questa è una notizia esterna di, non del nostro movimento ma di un movimento uh, affiliato a noi, ovvero Open Source Ecology Italia. Uh, C'è stato un bellissimo, un bellissimo traguardo che è raggiunto, ovvero... La realizzazione della CEB Press eh, mi sono annotato una breve guida sul, sul lavoro svolto eh, qui in Italia. Eh, ricordo che il, che il Open Source Ecology in Italia ha un sito appunto opensourceecology.it e il coordinatore Jacopo Amistani eh, persona eccezionale sta provvedendo in maniera gratuita alla diffusione dei con, del concetto di open source e della realizzazione di device veramente a basso costo che possono rivoluzionare la nostra vita eh, in maniera radicale. Quindi passando alla descrizione Uh, direi. Uh, la Chep Press Compressed Half Brick Press, è una pressatrice di mattoni in terra cruda, automatizzata, basata su tecnologia open source e costruita secondo criteri di robustezza, modularità e resistenza. È ricavata da materiali di produzione locale e facilmente riciclabili. Il principio base di costruzione è estremamente semplice, è molto simile ed è privo di obsolescenza programmata, tipica degli oggetti di consumo di massa. Questo permette una facile manutenzione e reperibilità dei pezzi in loco, oltre a una facile riproduzione dell'oggetto, senza particolari tecniche o lavorazioni. Oltre alla facilità di riproduzione e all'alto numero di mattoni prodotti per giorno, anche il prezzo di produzione dato appunto dalla semplicità del progetto, è estremamente competitivo e ne permettono l'utilizzo anche nella realtà, nelle realtà rurali o in via di sviluppo, dove il numero di capitali è molto più ridotto rispetto alle grandi città o paesi sviluppati. La media è di un sesto, il prezzo ovviamente, di un sesto corrispettivo all'industriale, quindi si tratta di dispositivi che eh, adempiano alla, alla, alla costruzione di città. Di qualsiasi progetto, ovviamente, sul loro sito ufficiale troverete tutti i DeFi device in costruzione. Quindi. Avrete modo di vedere che ottimo lavoro stanno facendo e la distribuzione di quello che prima era segre un segreto industriale adesso sta divenendo di dominio pubblico e quindi ci sono anche le istruzioni su come realizzarli questi strumenti e siccome i prezzi sono molto, eh, sono molto competitivi e come spiegato in precedenza eh, le persone possono veramente ricostruirsi una vita da capo. Senza essere, magari, uh, senza essere magari schiavi, tra virgolette, delle, delle multinazionali che con l'obsolescenza pianificata continuano a, a far comprare pezzi di ricambio e dispositivi nuovi solamente per, per portare avanti il sistema del consumismo. Ok, uh, ho una sola notizia internazionale, uh, poiché abbiamo costruito anche una reportistica sul nostro, sito, sul nostro sito ufficiale. Un attimo che ve la rimedio. Il secondo Zeitgeist Media Festival internazionale. Allora, uh, si è svolto in vari punti del, degli Stati Uniti ed ha riscosso un successo veramente meraviglioso. Questo festival ha, ha praticamente attirato tantissime persone, uh, numerosi artisti che, hanno, che si sono esibiti in, in maniera gratuita, uh, ovviamente promosso dal movimento Zeitgeist e appunto per promuovere le nostre tematiche relative a un, un modello economico basato sulle risorse hanno partecipato inoltre personaggi veramente influenti e molto famosi come il, il produttore eh, Rutger Hauer, che eh, è stato il fautore della, della serie Heroes e ovviamente ci sono state altre personalità molto influenti e molti gruppi emergenti che sono eh, veramente fatti valere sul palco e hanno suscitato il divertimento e la consapevolezza in, in, in, contemporaneamente. Ovviamente nell'articolo che qui vi rimanderà da questo link che ho appena postato potrete assistere a tutte le interviste, a una reportistica più completa e quindi a tutti gli interventi fatti io adesso non ho nessuna, più, nessuna notizia ho concluso e vi do, vi, vi do la parola per una discussione vi ringrazio tanto ragazzi eh, grazie, grazie a te, volevo, volevo solo mh, fare una piccola correzione. Eh, al Media Festival è venuto, è, è stato presente, ha fatto da testimonial Ruther Hour, che è una, una, un attore molto famoso. Mentre il nome del produttore di cui parlavi, della serie Heroes, eccetera, si chiama in un'altra maniera, adesso non mi viene in mente, comunque è un'altra persona. Scusatemi. Allora, il GDL Sociologia già è stato trattato e quindi ora vorrei dare la parola al GDL Doppiaggio coordinato da Ezio Coriglione. Vai Ezio! Buonasera e ben ritrovati. Un caloroso saluto a tutti gli attivisti, volontari, simpatizzanti presenti nella stanza di TeamSpeak e un saluto anche a quelli che stanno ascoltando la registrazione diffusa in podcast. Sono Ezio Coriglione, coordinatore del GDL Doppiaggio. Stasera sono qui per esporvi una reportistica relativa agli ultimi progetti completati dal team e per dare uno sguardo a quelli ancora in lavorazione. Per prima cosa eh, vorrei parlarvi della videopillola. Come molti di voi sapranno, il team di doppiaggio ha realizzato la sonorizzazione, cioè la parte audio della videopillola, detta anche Z8 Pillola interpretata con la voce di Cisco che aveva già collaborato col GDL in altri nostri precedenti doppiaggi purtroppo gli attuali impegni di Cisco lo hanno costretto a declinare le sue attuali collaborazioni col movimento quindi per il momento non risentirete la sua voce nei nostri lavori nei prossimi lavori speriamo che in futuro possa trovare nuovamente del tempo da dedicarci dopo aver concluso le cinque parti della prima pillola che abbiamo intitolato politica e sistemi decisionali, abbiamo ripubblicato la pillola intera, quindi invito chiunque non l'avesse ancora vista a cercarla sul nostro canale ufficiale YouTube e magari anche a diffonderla tra i propri amici e conoscenti. La pillola è un lavoro che ho seguito in prima persona anche a livello di contenuti e di montaggio video insieme ad altri super attivisti come Vincenzo, Giovanna e moltissimi altri ragazzi del movimento che, ne approfitto, vorrei ringraziare con calore, affetto e stima. Dopo aver concluso il progetto della pillola, il GDL Doppiaggio ha realizzato la versione italiana del recente e ormai popolare TED di Peter Joseph, The Big Question o la Grande Domanda, che si è tenuto in California il 29 febbraio del 2012. E che a oggi ha già raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. Speriamo che la nostra versione doppiata in italiano, appena rilasciata eh, da pochi giorni nel nostro canale, eh, possa raggiungere un'analoga popolarità anche qui in Italia. Il TED è un video su cui io punto molto, mi aspetto grandi numeri e molte visualizzazioni future. Finora abbiamo raggiunto addirittura 1500 visualizzazioni in appena una settimana o poco più di pubblicazione che è un dato sorprendente di sicuro sopra la media rispetto agli altri, agli altri, video, agli altri nostri video probabilmente per via della keyword di ricerca la parolina TED che è inserita nei tag di ricerca e le conferenze TED infatti sono un format molto popolare in rete quindi questo TED di Peter Joseph può essere facilmente trovato e visualizzato anche da utenti che ancora non conoscono Zeitgeist e fare quindi da punto d'incontro per farli approdare al nostro canale YouTube e quindi far conoscere il nostro sito italiano, la comunità eccetera. In questo video del TED abbiamo usato la voce di Sergio Sgedoni. la voce di Peter è associata a quella di Sergio per il pubblico italiano e ha già doppiato Peter in Moving Forward, dove Peter era la voce fuori campo, la voce narrante, e in, in numerosi altri video, come ad esempio Chi è Peter Joseph? E in questa TED sono state anche tradotte in italiano tutte le diapositive della presentazione usate da Peter durante la conferenza. Dunque, questi sono gli ultimi progetti conclusi e pubblicati finora. Un importante progetto a cui stiamo lavorando in questo periodo è il primo episodio della serie Culture in Decline, dove ritroveremo di nuovo Peter in un contesto però molto meno formale, più disteso, spesso anche ironico e divertente. In Culture in Decline Peter ci parla di come la democrazia sia in realtà una farsa e di fatto come la democrazia non esista, non esiste una vera democrazia, riferendosi al mondo statunitense in particolare, ma il discorso in generale si può estendere anche alla politica del mondo occidentale. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento lavori siamo intorno al 40% e conto di completarlo per metà ottobre, salvo imprevisti. E un ultimo progetto in lavorazione è il ridoppiaggio di Zeitgeist Moving Forward nel quale andremo a sostituire alcune voci del documentario presenti nel primo doppiaggio del 2011. Le voci che sostituiremo nello specifico sono tre, quella di Jacques Fresco che è nel primo doppiaggio aveva un timbro poco maturo. Il secondo personaggio è Robert Saporsky. E Robert, Robert Saporsky, vi ricorderete, era doppiato con un fortissimo accento siciliano, veramente inascoltabile. E per lui verrà usata una voce condizione più corretta e senza deflessioni dialettali. E infine rifaremo il doppiaggio di James Gilligan, che era doppiato da un ragazzino di 15 anni, quindi con una voce totalmente scollata dal personaggio. Il miglioramento del nuovo doppiaggio, che chiameremo Doppiaggio 2012, eh, non sarà solo relativo alle nuove voci, ma anche e soprattutto alla revisione dei testi usati nel doppiaggio del 2011, che in alcuni punti risultavano poco chiari o poco scorrevoli. Questa revisione dei testi è stata realizzata su Google Doc, condiviso con tutti i coordinatori del movimento. La data prevista: di pubblicazione per il doppiaggio 2012 di Moving Forward purtroppo è slittata un pochino più in là per vari imprevisti e per vari contrattempi causati principalmente dai doppiatori coinvolti. Come ben sapete trattandosi di volontari è difficile ottenere puntualità e garanzie sui lavori assegnati, ritardi nelle registrazioni, gente che sparisce, lavori lasciati a metà eccetera. Il progetto non è fermo, procede a rilento ma lo concluderò entro breve, quindi eh, il progetto va avanti. La mia stima sul completamento è indicativamente fissata per fine ottobre e inizio novembre, salvo ovviamente imprevisti o, o, o, o altro. Come progetti futuri ci, ci, sarebbe, ci sarebbe quello di realizzare una nuova pillola, ma è un progetto ancora lontano nel tempo di cui non si è ancora pianificato o discusso nulla. I nostri nuovi video stanno riscuotendo un buon successo e portano nuove visualizzazioni nuove iscrizioni al canale YouTube e sono quindi un'ottima promozione, un ottimo strumento di diffusione e stanno facendo arrivare nuova gente al movimento. Questo mi fa molto piacere perché significa che comunque stiamo lavorando bene e che il nostro impegno in qualche modo serve alla causa. Bene, con questo concludo la mia reportistica, spero di aver soddisfatto le vostre curiosità sui lavori del GDL doppiaggio e spero di essere stato esauriente. Mi scuso con voi se non mi faccio vedere spesso sul TeamSpeak, ma come sapete seguo comunque con affetto e interesse il movimento molto da vicino e seguo quello che fate, seguo tutte le discussioni e a molte delle quali partecipo anche attivamente. Sono contento di vedere in voi tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Con questo è tutto, resto come sempre a disposizione. La mia mail è dub.zadcastitalia.org Vi saluto, buona continuazione, grazie per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo report. Ciao! Ok, grazie tanto Ezio. E continuerei? GDL Nuovi Arrivati l'ho trattato in, pre in precedenza con con il mio con il posto di prima c'è solo c'è um, quello del Gao, vai Gao scusami uh, vabbè parto con, um, con fare un mini riassunto degli altri gruppi cittadini poi se uh, qualcuno dei coordinatori presenti qui al TeamSpeak vuole farlo lui di persona scriva sulla chat che le, gli lascio la parola comincerei con uh, Cagliari, No, vedo che c'è Daniele quindi se, se vuole fare lui il un mini resoconto di quello che sta accadendo a Cagliari. Aspetta, aspetta, cavo, quindi. Non, non può parlare. Un attimo solo, intanto provvedi a fare questa reportistica tu in modo tale da dare la possibilità successivamente ai coordinatori di, di parlare nello spazio dedicato ai gruppi cittadini, quindi attiniti, per, attiniti ai non presenti. Ok, allora comincio con Verona, che non c'è presente nessuno. So che questo weekend avevano un festival, si chiama il Festival dell'Economia ecosol Eco-Solidale, naturalmente Verona. E, um, avrebbero partecipato e si tratta di una, un festival uh, diciamo molto simile a, um, alle tematiche di, di crescita e Transition, quindi... Um, ci saranno stati presenti con un banchetto, non ho saputo, cioè non, non sono stato in contatto con loro quindi non so come è andato il, il festival, spero bene um, poi c'è Claudio Dalloro da Pisa che sta per, per organizzare la prima festa della sostenibilità con l'associazione culturale EcoCity dove saremo presenti in parte anche noi, ovvero io andrò lì a fare un, un intervento su come rigenerare vecchi PC con Linux e ci saranno anche degli altri filmati prodotti dal Movimento Zygeist, per esempio l'intervento di Pistono e di Jacopo Fo al, al simposio di Verona e, e verrà proiettato moving forward. Poi per Milano invece Um, siamo ripartiti alla Grande anche noi, al Chiamo Milano abbiamo fatto un incontro con i nuovi, sono arrivati uh, circa una dozzina di, di nuovi curiosi, tutti molto interessati. Abbiamo proiettato tre video: um, uno era quello che avevi citato te prima: il, la traduzione, il doppiaggio del, dell'intervento al TED di Peter Joseph, seguito poi da, dall'intervento <coughs> dall di Federico Pistono sull'open um, source e come sta cambiando la, la società per finire poi con il, um, il filmato quello um, delle zai pillole che in realtà veniva prima dell'intervento di Federico dopodiché abbiamo chiacchierato con il pubblico che si è, um, si è messo um, veramente con entusiasmo a fare domande alcune anche un minimo critiche infatti ci chiedevano ma come fate a dire certe cose, ma avete cambiato lavoro, avete smesso di lavorare come fate a stare senza soldi e il che mi ha dato la, la possibilità di, di parlare con di dare dei consigli utili cioè, è, è stupido pensare di poter dall'oggi da al domani rinunciare il lavoro, smettere di usare i soldi però possiamo cominciare a fare dei piccoli cambiamenti, il nostro piccolo quindi gli ho, ne ho raccontato per esempio di, dei, dei gas dei gruppi di acquisto solidale piuttosto che far valere il nostro potere come consumatori, quindi consumando in maniera più responsabile. Poi mi stacco un attimo dalla reportistica di Milano per parlarvi anche del coordinamento dei gruppi cittadini, che è un GDL nato l'anno scorso, inizialmente seguito da Fausto Voni, che poi per cause del terremoto ha dovuto chiedere un aiuto a me. Lo sto seguendo da poco prima dell'estate, abbiamo ricominciato appunto un martedì scorso con TeamSpeak in cui ho sentito eh, due nuovi gruppi che sono partiti, quello di Cagliari e quello di Torino che è ripartito e mh, mi diceva, ho letto Daniele che non riesce a, a parlare quindi faccio una brevissima reportistica io ovvero che mh, dopo l'incontro TeamSpeak si sono incontrati anche dal vivo in un bar eh, erano attesi in tre ma si sono ritrovati in cinque e hanno parlato, vabbè c'è stata una presentazione del movimento, un po' di documentazione mandata ai nuovi che non conoscevano bene le tematiche però ha cominciato a parlare di molti argomenti, i più interessanti era la realizzazione di un ecovillaggio, che c'è un altro gruppo attivo che si sta adoperando a questo e la creazione di un orto sinergico, anche lì c'è un altro gruppo che lo sta seguendo quindi si tratterebbe di eh, collaborare con questi due gruppi e mh, Ovviamente essendo Daniele un, un grande tecnico, fa parte del GDL Tecnologia, ha parlato di molte iniziative open source, per esempio la CEB di cui hai parlato anche te prima e altre, altre idee per appunto, realizzare l'ecovillaggio. E ovviamente, poi parlando nel Teamspeak, abbiamo visto che anche a Pisa che stanno realizzando, cioè vogliono realizzare un ecovillaggio, potrebbero unirsi con l'esperienza fatta anche a Cagliari per, per aiutarsi a vicenda. E se Nino riesce a fare la reportistica di Torino, lascerei a lui la parola, se no gliela faccio io. Ah, ok, non, non ero preparato, però vedo di informarvi sulle ultime. Novità poche, pur poche abbiamo. Allora, siamo ripartiti da poco, come sapete, il 21 settembre c'è stato il primo incontro su Speak. Il eh, si è formato quindi il principale del, del gruppo, formato da quattro persone, e il lunedì dopo, il 24, ci siamo incontrati in un bar anche noi, sembra sia un bel punto di incontro. Siamo conosciuti, abbiamo definito cosa sia il movimento e cosa non sia per evitare incomprensioni e problemi in futuro. Siamo a scambiare idee e modi in cui ognuno di noi potrebbe o vorrebbe aiutare la mission del movimento. Qualche giorno dopo, il venerdì dopo, abbiamo conosciuto altri due ragazzi interessati nel movimento, quindi tuttora siamo in Sei Sicuri e molti altri che vorrebbero unirsi. Abbiamo una pagina di Facebook e da poco abbiamo ehm, e costruito la mailing list e e forum web sul consiglio di davide gaulli e, e anche un modulo seguendo le linee guida del gdl napoli abbiamo intenzione di partire già da questa settimana dovremmo arrivare dovremmo avere delle informazioni da un membro un dei membri, Claudio Crisanazzi che aveva dei contatti con un signore per un locale per varie serate che era molto interessato, il 90% ha detto che ce l'avrebbe dato, e poi anche dei locali per fare delle riunioni. Inoltre, beh, oltre questo siamo veramente, veramente, veramente intenzionati a fare qualcosa. Siamo per la maggior parte ragazzi, però questo signore Claudio Chesanazze, esperto di energie rinnovabili, anche se al momento ha problemi di lavoro si sta impegnando anche lui moltissimo quindi speriamo nel giro di due settimane o poco più di riuscire a fare i primi eventi volevamo iniziare proiettando dei video magari non proprio i film se sono troppo lunghi ma video un po' più corti che ci danno la possibilità di aprire una discussione attiva con i con i partecipanti alla serata sì e poi mi unisco a fare i complimenti a, al gruppo di Torino che è partito la grande un altro gruppo che è ripartito è quello di Roma con Raffaele che si sta attivando non, è potuto, non ha potuto partecipare con noi al TeamSpeak ma so che hanno organizzato un TeamSpeak tra attivisti romani e attendo notizie da lui ma anche lì il gruppo cittadino sta ripartendo eh, visto che prima si parlava appunto di comunicazione e sociologia eh, volevo darvi una dritta tra le discussioni che sono emerse nel TeamSpeak d'altra sera è un po' una cosa comune che molti attivisti, o cioè meglio, chiamiamoli nuovi, curiosi, ehm, vengono interessati alle nostre tematiche, però poi dopo qualche periodo di, di frequenza spariscono nel nulla e noi ci siamo domandati il motivo, di sicuro una cosa su cui lavorare, abbiamo pensato che magari era la, la scarsa possibilità di essere... Concreti fin dall'inizio, quindi stavamo pensando magari a, a realizzare dei, dei, delle piccole attività da far fare ai nuovi, eh, magari anche sotto forma di gioco. Quindi, eh, Nino aveva proposto di pensare a dei, delle sorte di, di, di, di gara dove. Eh, ci sono varie categorie tipo l'acquisto consapevole, ehm, l'abbandono di, di Windows, il, um, smettere di usare la macchina, cioè tutte azioni per essere il cambiamento che poi vorremmo vedere nella società e, e farlo come una sorta di, di gioco per invogliare gli altri, magari anche altre idee che erano arrivate erano quelle di di attivare i nuovi nel senso di poi andare a diffondere magari il film nel loro condominio cose del genere e per milano mi stavo dimenticando che ovviamente il nostro progetto dei de, de computer è il progetto più attivo ci siamo sentiti in Teamspeak, ce ne abbiamo anche tanti altri ho appena lasciato la riportistica sul sito e anche lì a milano probabilmente riusciremo a partire bene con tanti progetti che ovviamente sono poi aperti alla collaborazione di tutti i gruppi cittadini. Direi che ho finito e vi, la, vi lascio la parola. Volevo solo aggiungere intanto quello che ha scritto Tutorino in chat che avremmo pensato magari un attimino più avanti nel tempo di attivare anche il progetto degli orti urbani universitari di cui abbiamo trovato che il Torino c'erano stati degli inizi anche se a Grugliasco in una cittadina però vorremmo pensare a fare anche questo e come avevo detto già a Davide anche a dare un supporto per la generazione dei PC con Linux essendo il 60% del nostro al momento di informatici o interessati. E comunque ci devo ringraziare di cuore Tudor perché all'inizio è tutto partito da lui, dal suo rinizio della pagina Facebook. Quindi grazie anche a Tudor. Raga, per quanto riguarda ehm, il fatto che la gente passi e poi abbandoni, visto che c'è un po' di gente qui in mezzo che ha già usato Linux. E non so come è stato per voi il primo approccio con Linux, però eh, io parlo che la mia prima installazione è stata nel 2008, Ubuntu 8.04. Era che eh, si faceva l'installazione, poi era una cosa particolarmente nuova, si usava poco, lo si cancellava, per poi andare a installare subito dopo. E io credo che possa essere un discorso del genere anche per il movimento del guy, sta parte. Eh, di nuovi arrivati, cioè subito vedi la cosa, c'è un nuovo approccio molto diverso e dopo un po' di tempo però si, si ritorna perché è, ha una visione completamente diciamo, eh, diversa, superiore magari a molte altre visioni che vengono date per televisione, quindi secondo me è solo una questione di tempo prima che la gente torni. Uh, sì, ok scusatemi ragazzi, vorrei anche fare la mm. reportistica per il gruppo di Napoli, se è possibile. Mm. Uh, vi dico che ci stiamo riorganizzando con, uh, con il mio gruppo uh, la, um, questa settimana ho avuto un, una serie di TeamSpeak e scambi di, uh, uh, di informazioni con uh, le persone che sono interessate e um, ci, eh, abbiamo stabilito che, uh, uh, di riunirci fisicamente perché c'è stato un incontro prelimina preliminare su TeamSpeak ci, ci vogliamo riunire la settimana prossima quindi un appuntamento da concordato e vedremo se riusciremo a venire tutti. Eh, tra le fila di persone non mi aspettavo una quotanza con tanta capacità e, di informazione di cultura, infatti eh, hanno, mh, hanno preso parte uno studente di scienze biologiche, un laureato in farmacologia e una psicoterapeuta interessata al nostro, al nostro movimento, c'è cioè un ingegnere eh, e due tecnici informatici veramente grossi veramente importanti e persone fantastiche e niente, comunque la, dalla prossima settimana in poi cominceremo anche noi a stabilire la priorità del, dei progetti da effettuare sul territorio Uh, un'anteprima piccola è quella di cominciare con proiezioni sparse sul territorio quindi non centralizzate in un, nelle, nella principale metropoli ovvero qui a Napoli o Napoli centro ma si sparse nel, nel, nell'Interland per vedere un attimo la partecipazione siccome siamo, siamo tutti quanti dalla provincia uh, preferiamo um, effettuare proiezioni in, nel, sul territorio perché conosciamo meglio la zona ovviamente e per vedere un attimo anche se nella, nella zona periferica di Napoli c'è partecipazione, c'è consapevolezza di certe tematiche. Eh, quindi per me adesso ho finito e eh, lascio la parola ad altri ad altri coordinatori dei gruppi cittadini, se, se ci sono ovviamente Max? Niente, niente mm, parlate con me? Ah, per tutti e due, vabbè. Uh, Max tu non hai detto niente, Pu puoi parlare anche tu, Masma. Ah, niente, io non ho particolari um, report da fare su Treviso. Uh, il gruppo è, è fermo in ultimo periodo, però diciamo, vabbè, uh, potrei um, dire dell'altro riguardo ai GDL, ma um, stiamo parlando dei gruppi cittadini quindi, boh. Beh, a questo punto puoi anche fare una reportistica del GDL, se non ci sono altri, ovviamente. Ok, passiamo con la reportistica dei GDL. Oh, oh, va bene, parto io, ok, ok, non avevo, va bene um, allora ok, um, il gtl grafica va bene um, ha quei, più o meno i soliti progetti aperti um, che, che sono quelli che già conosciamo bene cioè um, eh, video pillole eccetera, recentemente eh, è stato realizzato, anzi bisogna che sono preso indietro io, scusatemi, ma mh, bisogna che prendo mh, un attimo di contatti eh, per sistemare anche la pubblicazione eh, che è stata ulteriormente sistemata la brochure mh, informativa del, mh, del movimento eh, e quindi ehm, e quindi niente anche come gruppo editoriale dovrò eh, occuparmi di sistemare la pubblicazione anche perché è eh, pubblicata in due posti diversi e eh, eh, vabbè eh, però c'è insomma questa nuova versione che è pronta eh, e poi non lo so visto che Giovanna mi ha scritto una cosa se, visto che siamo qui, anche se non fa proprio parte della reportistica, se mi dice di cosa vuole parlare, così mi attivo subito. Ah, oggi pensavo che sarebbe carino se potessimo fare un bel calendario RBEM e quindi proporlo a chi se lo vuole scaricare gratuitamente. Io ho già cominciato a, imposta, a fare una piccola impostazione, però eh, chiaramente poi passo tutto a te. Perché potrebbe essere un'idea carina. Sì, sì, è carina. Mi sembra lo facemmo. Mi sembra nel 2010, eh, nel, eh, sì, scusa, eh, nel 2011, eh, bene <ride> eh, con, con le immagini del Venus Project, eccetera, lo facemmo in quell'epoca lì, mi sembra. E eh, sì, sì, era una, una buona idea, è eh, ora. <ride> Ora già mi toccherebbe fare una ricerca impossibile per ritrovartelo. Io invece come gruppo consumo cosciente sono piuttosto fermina perché ehm, diciamo mi sono un po' data da fare per aiutare lì dove era più urgente eh, dare una mano, per cui ho dato una mano appunto al team editoriale, ho dato una mano al al team uh, Nuovi Arrivati, soprattutto quest'estate. E, uh, qualche traduzione fatta in velocità per, uh, per Ezzietto quindi diciamo e, e in più appunto il meeting internazionali, eccetera uh, per cui insomma mi sono dovuta un po' uh, cioè mi sono messa a disposizione per uh, aiutare diciamo a uh, rinforzare il movimento in, in un momento in cui aveva uh, bisogno appunto di varie Cosucce, um, io vorrei comunque approfittare qui per dire che uh, probabilmente starò, sarò assente per un mesetto, per penso, forse meno, speriamo, perché mi trasferisco. Per cui, insomma, avrò un po' di cosucce da fare e per questo, insomma, uh, mi dispiace, ma è <ride> così, e quindi. Eh, spero di riprendere alla grande eh, appena possibile. Sì, ci sarebbe una cosa che ci siamo un po' dimenticati di citare. Che è tutto il lavoro fatto dal gruppo editoriale abbiamo sistemato alcune pagine del sito, una l'ha citata prima Vincenzo, ehm, che è la pagina di GDL. Poi ehm, abbiamo sistemato, fatto una risistemazione anche delle, delle cartelle dei Google Docs ed abbiamo messo un po' più di attenzione in quei, in quei documenti che riportano dati personali o cose del genere cercando di metterli in privato dove necessario e quindi se trovate dei documenti a cui volete accedere che che invece poi li trovate privati e chiusi, fatte richiesta e insomma in linea di massima vi verrà dato l'accesso al documento. Per questo perché, perché molti documenti erano aperti, contenevano dati abbastanza sensibili Uh, e quindi uh, abbiamo voluto un po' uh, tutelarci riguardo appunto legge privacy, dati sensibili e, e cose del genere um, perché sì uh, altrimenti erano um, uh, un po' troppo lasciati um, eh, lasciati un po' troppo al, al pubblico certi dati che appunto non, non è il caso che, e quindi eh, anche per, cioè, partendo da questa considerazione eh, si vorrebbe anche un'attenzione un po' più in generale da parte di tutti eh, quando si creano documenti se eh, questi documenti contengono dati sensibili di fare liste più ristrette di, di editor e di persone, no di editor, vabbè, gli editor eh, di mettere la visualizzazione eventualmente privata solo per gli editor, nei casi in cui appunto questi documenti eh, contengano dati personali e cose del genere. Ok, ragazzi, credo che ci sono altri aggiornamenti. Innanzitutto domando, che altrimenti potremo anche chiudere questo podcast? Boh, da parte mia adesso non mi viene in mente niente sinceramente, quindi diciamo che, che sì, in generale penso di aver detto tutto riguardo anche quello che ha fatto il gruppo editoriale, quindi diciamo che va bene così. Ok, se non ci sono altre informazioni chiudere il podcast salutando tutti e ricordando che ogni due domeniche alle 21.30 ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Arrivederci ragazzi!